quel nuovo cartellone per la nuova stagione, 10 spettacoli a prezzi anche accessibili per tutti. Sì, eh beh, diciamo che questo è il nostro scopo abituale perché abbiamo una fetta di pubblico, uno zoccolo duro che c'è vicino perché apprezza un po' le cose che noi programmiamo ma anche perché riusciamo a mantenere un prezzo basso cercando di dare anche qualche nome importante, qualche primizia diciamo, che le nostre possibilità, lo spazio che abbiamo a disposizione diciamo, come palcoscenico poi ci consente di fare. Quest'anno abbiamo allungato, l'anno scorso erano nove spettacoli, quest'anno siamo passati a dieci perché molti spettatori in un questionario che noi distribuiamo ci hanno detto ma perché vi fermate a marzo, perché non l'allungate ad aprile e noi poi ci annoiamo nel mese di aprile quindi siamo riusciti ad allungare siamo riusciti credo a fare una cosa un po' difficile, a rimanere nella tradizione senza avere nessun, tranne proprio una piccolissima eccezione, nessuno spettacolo eh, di tradizione nel senso stretto del termine, cioè non ci sono Eduardi, non ci sono Scarpetta, non ci sono eh, diciamo testi classici eh, forse l'unico riferimento è questo recital su questo omaggio a Viviani eh, di Ernesto Lama. Poi per tutto il resto sono eh, sei spettacoli teatrali ma legati alla tradizione, cioè sono spettacoli che eh, scritti in modo tradizionale ma ambientati ad oggi scritti da autori anche nuovi quale può essere Gennaro Morrone che è qui presente con noi questa mattina quindi sono delle posciate dei rifacimenti di, di testi eh, però ambientandoli oggi con delle tematiche attuali come può essere poi quello del, dello spettacolo di, di Edoardo Tartaglia che ci ha abituati nel tempo a dei, dei, dei spettacoli, degli spettacoli di a dei film molto interessanti in cui sembra un argomento banale ma l'argomento è molto molto importante e momento Il miracolo di San Gennaro, quindi la chimica del sangue di San Gennaro che deve essere riciclato, deve essere clonato, eh, quindi una bella storia molto, molto divertente. Sono dieci spettacoli, dicevo, set, sette spettacoli, sei spettacoli teatrali: tre recital. Ehm, abbiamo il piacere di avere Maurizio Casagrande come secondo spettacolo, abbiamo Eduardo Tartaglio, l'abbiamo detto, poi abbiamo tre spettacoli nostri, ma nostri nel senso con Gennaro Morrone protagonista l'uno e Gino Cogliandro protagonista l'altro Gino fra altri ieri si è operata alle corde vocali, quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo che possa più presto riprendersi, mi ha scritto non posso parlare per tre giorni, quindi non mi chiedere niente, quindi fra tre o quattro giorni lo, lo, so, lo richiamiamo sono dieci spettacoli cartellone comico, quindi c'è teatro comico e com, diciamo recital comico teatrale e gli appuntamenti sono questi qua, cominciamo il 28 e il 29 ottobre, finiamo il 7 e l'8 aprile ce n'è per tutti i gusti, il costo è bassissimo fra l'altro per i vecchi abbonati viene confermato un prezzo super scontato di 120 euro che è proprio minimo per i nuovi abbonati 150 ridotti 130, il botteghino è aperto anche in estate tranne nella pausa di Ferragosto, quindi vi aspettiamo e contiamo sull'aiuto che i giornalisti giornali, i giornali, la televisione e tutti i media possono darci perché il teatro nuovo ha bisogno della, del vostro aiuto per tenersi in vita. Oggi non è facile gestire un teatro, abbiamo un fitto abbastanza alto per i tempi che corrono, abbiamo delle spese di gestione abbastanza alte, abbiamo anche dei contributi per i quali ringraziamo comunque il Comune di Salerno che ci è sempre stato vicino a noi e alla città teatrale in senso lato e anche la Regione Campania con le sue leggi. Purtroppo eh, ci sono degli arretrati della regione Campania che eh, eh, allungano nei tempi sia l'assegnazione dei contributi che la liquidazione. Spero, pare che finalmente per quest'anno si riesca ad azzerare gli arretrati che risalivano al 2013, quindi vi lascio immaginare pagare e anticipare spese di gestione per 50, 60, 70 mila Euro l'anno per poi prendere 10, 15 mila Euro fra 3 4 anni. Quindi, eh, diciamo, abbiamo bisogno del pubblico, abbiamo bisogno degli sponsor, abbiamo di, bisogno di qualcuno che ci dia una mano in più perché noi oltre che fare cultura diamo lavoro, diamo lavoro direttamente al teatro, direttamente con degli attori, dei, dei registi, degli scenografi e tutto quanto gira intorno al teatro, ma diamo lavoro anche aprendo il teatro e ospitando compagnie, quest'anno dimenticavo di dirlo. Ho cercato e ho fatto in modo che potesse venire anche Michele alla Ginestra, una compagnia di Roma che ha chiaramente più costi, ma è uno spettacolo bellissimo e divertentissimo e quindi eh, spero che rimanendo in questo solco della tradizione, ma una tradizione comica e una tradizione attualizzata. Grazie comunque.